Siamo in collegamento con Raffaella Sensoli, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Raffaella. Buongiorno e grazie. E grazie a voi. Allora, ieri effettivamente ci abbiamo provato un po' di volte a seguire qualcuno del Movimento 5 Stelle, non siamo stati fortunati. Cioè, invece, stamattina ce la, ce la facciamo visto che ancora, in ancora. Tempo, tanta non... politica eh, fa parte del nostro programma. Raffaella, così non è più a caldo ma con una, un paio di notti per riflettere, sì. come, come si vede l'esito di questa, di questa tornata elettorale, sia per quello che riguarda l'Europa, e chiaramente quindi anche un prospetto più nazionale, che quello locale? Le... sì certo innanzitutto chiedo scusa per ieri ho visto le chiamate ma non ho fatto in tempo a rispondere a tutti non eh, si non preoccupi troppo. assolutamente <ride> eh, ma, eh, la valutazione è, è molto semplice poi in realtà le cause eh, po possono essere magari oggetto di approfondimento successivo e già lo stiamo facendo in realtà una, una riflessione interna era già partita nei mesi scorsi eh, Chiaramente il segnale è stato forte, eh, come ha detto ieri Luigi Di Maio è inutile parlare in politichese o fare come si, è, si faceva la politica old, old style dove nessuno mai perdeva, per noi è andata male, è inutile negarlo. Poi la differenza tra il livello europeo e il livello eh, locale sta nel eh, non tanto nel nostro risultato che è comunque stato negativo, ma eh, su chi in realtà ha, ha poi vinto queste, queste elezioni, cioè a livello europeo eh, la Lega che ha avuto... Eh, ha avuto un enorme eh, successo e invece a livello locale si sono riconfermate molte eh, amministrazioni eh, a guida PD o comunque di centro-sinistra, centro quindi chiaramente la riflessione da fare è a entrambi i livelli, a livello diciamo un po' più allargato su quello che può essere, su quelle che possono essere le dinamiche a livello nazionale e eh, poi invece sul lavoro che va fatto sui territori. E a proposito di territori, insomma, credo che poi anche l'opera che può essere fatta a livello nazionale comunque debba partire da un maggior coordinamento con i territori e si debbano di nuovo valorizzare i territori. Non ne faccio una colpa a nessuno, tutti abbiamo una quota di responsabilità, chiaramente quando ci siamo trovati ad avere larghi consensi a livello nazionale e essendoci trovati al governo di un paese, eh, forse mh, un po' i territori in questi anni eh, ne hanno subito le, le conseguenze in negativo, va ritrovato lo spirito iniziale che era quello della base. Eh, noi siamo partiti come democrazia dal basso, come lavoro sui territori, come addirittura liste civiche quando proprio il movimento non esisteva e secondo me da quell'attivismo e da quel civismo dobbiamo ripartire. Anche perché qualche sintomo che le cose a livello locale potessero presentare dei problemi per il movimento c'erano quando alcune liste non sono riuscite a formarsi in località, ricordiamo Sant'Arcangelo ma anche San Giovanni, San Giovanni Marignano sì. dove il Movimento 5 Stelle invece 5 anni fa aveva preso una buona fetta di consensi. Sì, c'è eh, anche qui da fare eh, un paio di specifiche, mi spiego meglio. La, in realtà la difficoltà eh, nel trovare persone disposte a eh, mettersi sotto un determinato simbolo ce l'hanno quasi tutte le forze politiche, so per certo che anche le altre forze, per le altre forze politiche non è stato poi così facile riuscire a compilare le liste, il fatto che poi noi eh, non possiamo unirci a nessuno, nemmeno come eh, con altre liste civiche, eh, sicuramente ci ha penalizzati e quindi il riperimento di, di persone al nostro interno, unito anche ad alcune eh, regole eh, nostre che riguardano ad esempio i due mandati piuttosto che, che altri parametri, mh, probabilmente ci ha penalizzati un po' di più. Di sicuro, eh, questo è certo, in questi anni non siamo riusciti ad attrarre eh, nuove forze, nuove, nuove persone eh, disposte a mettersi in gioco per i territori e per questo che, ripeto, dobbiamo partire dai eh, territori e fare un ragionamento. Lo stiamo già facendo, è già stata fatta, ma questo prima delle elezioni, una riunione a livello regionale proprio per mettere sul piatto alcuni argomenti e iniziare una riflessione per una riorganizzazione interna, dialogo che proseguirà nei prossimi mesi, quindi ovviamente non vi so dire che cosa ne, ne scaturirà, ci riaggiorneremo. Esatto, è chiaro che adesso si incassa, come dire, un po' si esce con le ossa rotte perché ci sta, sì. ci sta anche un po' di amarezza rispetto al lavoro che probabilmente ciascuno anche del gruppo ha fatto, ci si, ci si guarda in faccia, si analizzano anche le motivazioni da una parte sicuramente a livello nazionale, insomma noi dobbiamo dirlo noi, l'hanno detto degli analisti molto più competenti, il, il, il popolo italiano almeno insomma nelle macro aree eh, ha scelto probabilmente... Probabilmente chi all'interno di questo governo giallo-verde oggi gli sembra più, più forte, eh, quindi d'altra parte invece a livello locale, appunto come diceva lei all'inizio, c'è questo partito democratico che almeno nel nostro territorio romagnolo tiene. Le riflessioni, insomma, poi le lasciamo un secondo momento, probabilmente anche ripartire, come diceva lei, forse eh, questo, questa partenza del Movimento 5 Stelle tra la gente, con i banchetti, ascoltando, è forse quell'anima che vi ha sempre caratterizzato, è chiaro che poi quando si va verso anche un amministrare, bisogna mantenere e forse ritornare a questa a quest origine. Sì, assolutamente, è ovvio che noi siamo cresciuti tanto ed in fretta, cioè. eh, quindi questo eh, probabilmente eh, è una delle cause che poi ci ha fatto perdere dei pezzi, nel senso che eh, è difficile eh, ed è umano anche sbagliare e soprattutto l'importante è ammettere gli errori che, che si fanno. Eh, quindi la, la riflessione insomma, che faccio io da, da parte mia è, è questa qui, ripeto non si punta il dito contro nessuno, io ho sentito parlare di, eh, di missioni di Di Maio, piuttosto che altro queste cose non sono messe assolutamente in discussione e eh, oltretutto in Italia c'è questa pessima abitudine che altrove non si trova, per cui quando c'è un risultato elettorale non aderente a quelle che sono state le ultime politiche poi si, si mette sempre in, in discussione tutto quanto, il è stabile, eh, continua a lavorare certo c'è il rammarico eh, e l'amarezza magari del non essere riusciti a comunicare in maniera giusta quello che sta facendo la parte del Movimento 5 Stelle all'interno del, del governo questo sì anche sul, su quello che è il, il messaggio che si porta ai cittadini, come lo si porta e soprattutto come viene recepito eh, andrà in qualche modo analizzato e cercheremo di far capire meglio quelle che sono le azioni che ad oggi sono state portate avanti da, dal Movimento 5 Stelle per il resto concordo in questo momento si incassa facciamo un po' come Rocky, Rocky Balboa che era, <ride> era un ottimo incassatore alla fine di, diciamo, era l'esempio esatto l'esempio no? calzante bisogna, bisogna guardare fino alla fine per vedere come va Raffaella solo l'ultima cosa visto che lei sì. poi ha seguito anche da vicino i, i vari gruppi del Movimento anche i candidati che sì. c'erano c'è stato un risultato che insomma, le è dispiaciuto più di altri perché è andata peggio di, di quanto si potesse pensare. Io a me dispiace tanto per per Misano perché avevamo quattro consiglieri e purtroppo invece il risultato è stato è stato pessimo e ho, io ho notato però una, una cosa un'analisi che ho fatto ieri eh, in, in intervistata da Teleromagna, dove abbiamo candidato mh, consiglieri al secondo mandato dove praticamente il candidato sindaco era una persona che aveva già fatto un mandato come consigliere, siamo andati un pochino meglio. Probabilmente il cittadino a quella faccia era già abituato, era già conosciuta, l'esperienza comunque di cinque anni in consiglio eh, chiaramente ti dà una marcia in più rispetto a chi dentro le istituzioni non, non c'è mai stato, quindi eh, forse ci ha penalizzato anche questo aspetto qui. L'altro rammarico è il comune di Sant'Arcangelo dove non siamo nemmeno riusciti a presentare una lista perché in realtà insomma la, il il lavoro che era stato fatto nei cinque anni precedenti era stato molto importante. Raffaella grazie per queste considerazioni, insomma è sempre più grazie complicato parlare. Buon lavoro, quando, eh Sì, ma è però questo è apprezzabile secondo me, anche cioè, esporsi nel momento in cui di magari c'è da festeggiare ma anche quando ci sono dei momenti più complessi. Grazie Raffaella, ma buon lavoro. Grazie a voi, grazie, grazie mille.